Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin di Pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: Pandoro, farina di tipo 00, latte parzialmente scremato, olio di semi di girasole, cioccolato fondente, zucchero di canna, lievito per dolci, un uovo e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del bloccale il Pandoro fatto a pezzetti. Chiudiamo con il coperchio del misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina di tipo 00, lo zucchero di canna, la vanillina, Ed il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Aggiungiamo il latte. L'uovo e l'olio ed amalgamare per cinquanta secondi velocità quattro. Aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo tritato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi, antiorario, velocità 3. Versiamo il composto nei pirottini per muffin. una volta riempiti i pirottini adesso andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa fare sempre la prova a stecchino i muffin solo cotti lasciamoli intiepidire prima di servire muffin di pandoro grazie